Allora possiamo riprendere la seconda parte dell'esercizio occupandoci del punto 2, il punto 2 eh, parte dall'inserimento da parte dell'utente di un valore numerico intero n nella casella passi, alla pressione del bottone cammino si cerchi il cammino semplice di peso massimo che soddisfi queste condizioni, quindi un cammino all'interno del grafo di lunghezza esattamente pari a n, quindi non ci serve il cammino più lungo ci serve un cammino che abbia esattamente lunghezza pari a n il vertice iniziale coincida con il tipo di porzione selezionato nel punto precedente e non contenga né cicli né vertici ripetuti quindi questa è una variante di una, di una ricerca di un cammino massimo però non è un cammino hamiltoniano che deve necessariamente toccare tutti i vertici non ci interessa quali vertici tocchi, purché ne tocchi n, diversi tra di loro e non ripetuti, e che il vertice di partenza sia quello che vogliamo noi. Quindi in qualche modo dal vertice di partenza generiamo tutti i possibili cammini di lunghezza n. È chiaro che sono, possono essere un certo numero. Quanti sono i cammini di lunghezza n? Beh, se noi ad ogni vertice potessimo avere un certo numero di adiacenti, eh, ad ogni a ciascuno degli n passi avremo un certo numero di scelte, un numero di scelte che è pari grossomodo al, num, al grado no? eh, di ciascun vertice. Quindi, se il vertice di partenza ha grado 5, vuol dire che lui avrà 5 adiacenti eh, al primo passo, poi al secondo passo, se ciascuno di questi grado, avesse grado 5, potrò avere eh, chiaramente al netto di archi che torno indietro, che non devo considerare perché ritornerebbero su archi che ho già visto, ma nel caso peggiore se avessi creato 5 avrei 5 possibilità al secondo passo per ciascuna delle 5 possibilità al primo passo quindi la complessità di cui stiamo parlando grosso modo è pari al grado dei vertici ehm, scusate n elevato al, numero, al grado dei vertici n eh, o, o no, il grado dei vertici è elevato ad n quindi alla prima scelta, o numero di scelte, al primo passo un numero di scelte pari al grado alla seconda scelta ho un numero di alternative pari al grado, e quindi grado per grado, grado per, al terzo passo ho di nuovo un numero di, di alternative pari al grado, e quindi alla fine avrò grado dei, medio dei vertici elevato a n, elevato al numero. Eh, in realtà questo, qualche piccolo esperimento che abbiamo fatto col grafo ci fa, ci fa dire che probabilmente questo è un grafo abbastanza poco denso, al part cap o pochi altri che sono, hanno molte connessioni però molti di altri vertici o sono isolati come abbiamo visto in qualche esempio oppure hanno magari solamente un vicino o due quindi in realtà questa ehm, esponenziale no? che cresce esponenzialmente con n in realtà poi tende a, probabilmente a non essere poi così, cioè così penalizzante dal punto di vista del tempo di esecuzione reale cioè, teoricamente il caso peggiore è grado del grafo elevato a n quindi cresce esponenzialmente con n, eh, ma spero che la soluzione in realtà praticamente sia facilmente gestibile perché questi grafi non saranno troppo densi, ehm, saranno probabilmente, molto, torneranno indietro, no? quindi sono, ehm, eh, forse non, non andrò molto avanti, ma questo lo scopriremo solamente implementandolo. Ehm, allora, questo ovviamente è il tipico esercizio di risolvere in modo ricorsivo perché non mi posso ricondurre a nessun algoritmo noto, e quindi genererò tutti, tutti gli, i cammini possibili che abbiano queste caratteristiche quindi mi predispongo per una procedura ricorsiva lo posso fare direttamente all'interno della mia classe modello eh, nel model, magari creo un branch separato per il punto 2 così non confondiamo le cose switch to a new branch, soluzione del punto 2 eh, ok, <coughs> chiedo scusa allora dentro il modello a questo punto ci facciamo un po' di spazio in fondo per la nostra procedura ricorsiva eh, procedura ricorsiva che eh, dovrà costruire quindi un percorso, un cammino eh, noi possiamo immaginarci un cammino come un insieme di vertici eh, quindi vertice 1 vertice 2, vertice 3, vertice 4 e così via ad ogni livello di ricorsione noi abbiamo una soluzione parziale cioè un cammino parziale fatto di vertici che partono da quello di partenza questo V1 sarà il vertice di partenza selezionato dall'utente la porzione di partenza selezionata dall'utente e, e contiene un certo numero di, di, di vertici eh, e eh, questo cammino eh, arriverà alla condizione terminale quando eh, sarà lungo eh, n elementi quando questo cammino contiene esattamente n elementi adesso dobbiamo fare attenzione se sono vertici, n vertici o n archi eh, perché c'è la differenza di 1 adesso andiamo a rileggere il testo ma quando lo trovo n elementi vado a calcolare il suo, il suo peso e se il peso è massimo lo, lo salvo e sarà diciamo così, il mio risultato candidato mm. ehm, quindi andiamo solo a rileggere bene un cammino di lunghezza pari a n quindi eh, la lunghezza di un cammino è eh, il numero di archi di cui è composto e quindi tendenzialmente dovrebbe essere eh, composto da n più 1 vertici eh, per avere n archi e quindi sommare il contributo di n pesi diversi n più 1 vertici di cui il primo ovviamente è il vertice di partenza che è l'unico fisso hm? ok, allora eh, Proviamo a immaginarci la nostra procedura ricorsiva, la nostra procedura ricorsiva privata, eh, void, eh, diciamo così, search, che cosa riceverà? Riceverà una soluzione parziale, quindi mettiamo qua, descriviamo un po' quello che stiamo facendo, quindi abbiamo la soluzione parziale che è un cammino che parte dalla sorgente, dal vertice di partenza. Un cammino di una certa lunghezza. Quindi il livello della soluzione è la lunghezza del cammino parziale. La condizione di terminazione è quando il cammino ha lunghezza n. Cioè... Uh, n più 1 vertici la generazione eh, diciamo così la, la, la funzione da valutare è il peso massimo e infine eh, la generazione delle soluzioni è quella di aggiungere, aggiungere gli adiacenti che non siano ancora nel cammino, presenti nel cammino. Cioè, per ogni vertice aggiungerò i suoi adiacenti che non siano ancora presenti, diciamo così, nella, nella, per, verso l'inizio del cammino. La soluzione eh, dell'avvio della ricorsione sarò, avrò solamente un vertice che sarà quello di partenza, che è fisso. Okay? Questa è, grosso modo, la carta d'identità della ricorsione che stiamo cercando di impostare. Quindi, se è così, la procedura ricorsiva riceverà un cammino parziale, che sarà una lista di vertici, la list di string parziale, perché per noi i vertici sono stringhe parziale, eh, il livello, e per ora fermiamoci qua, vediamo se avviene. Ah, è ovviamente n, che è il valore a cui dover tendere, il valore massimo di lunghezza. E quindi che cosa, che cosa mi chiederò? Allora n, ehm, quindi livello mi dice quanti elementi ho già nel grafo, nel, nella, nella soluzione parziale, e lo dovrò confrontare con n. Allora dobbiamo fare attenzione qua a ragionare un attimo sul valore di n di livello, quindi per la soluzione 1, quindi all'avvio della ricorsione noi avremo una, una, una cosa che ha il vertice di partenza e lo chiamiamo livello uguale 1, perché ho già un vertice. Poi avremo la partenza e poi la procedura ricorsiva aggiungerà qualche cosa, un certo vertice V. E a questo punto sarà il livello 2. Quindi, livello 2 vuol dire che ho già due elementi, di cui uno è quello fisso, e ovviamente dovrò aggiungere il terzo, cioè quello in posizione 2 del vettore. Quando io eh, nella sono nella condizione terminale, partenza v, v, v, puntini, puntini, v, eh, quindi diciamo così, eh, questo sarebbe, v sarebbe già il secondo vertice, perché il primo è quello di partenza, questo sarebbe il terzo, questo sarebbe il quarto e questo sarebbe l'n più unesimo, perché se il cammino deve essere lungo n archi avrà n più uno vertici. Eh, siamo nel caso in cui il livello è uguale eh, a eh, n più 1. Questa è la condizione di terminazione, quindi facciamo attenzione se il livello parte da 1 o parte da 0 e se il punto di arrivo è che il livello sia uguale a n o sia uguale a n più 1. Io ho fatto partire il livello da 1 perché in realtà nella soluzione parziale c'è già un elemento, nessuno vieta di farlo partire da 0 e quindi qua ci sarà, cioè, avremo un n anziché un n, n, n più 1. L'importante è chiarirsi queste idee perché su questi errorini 1 più 1 meno spesso si casca. Ci sono no, poi dei dettagli che conviene chiarire una volta per tutte, altrimenti ogni volta, ogni volta che scriviamo una riga di codice impazziamo a, a, a ricordarci se dobbiamo sommare o sottrarre 1. Quindi la condizione di terminazione per noi è se il eh, livello ha raggiunto il valore n più 1. Allora, se ha raggiunto il valore n più 1, dobbiamo andare a calcolare la lunghezza del cammino mm? e confrontarla col massimo che abbiamo ottenuto finora. Allora, come al solito, noi dobbiamo predisporci per la ricorsione, quindi delle variabili di stato, per lo stato della ricorsione, che saranno eh, il peso massimo visto che potremmo essere un double, lo, lo sappiamo che i pesi sono interi ma la procedura la possiamo scrivere più in generale, peso, no, sì, peso max È un private eh, lista di stringa eh, cammino max, che via via andremo a copiarci dentro la, la soluzione migliore. E quindi qui dentro ci mettiamo la soluzione migliore. Soluzione migliore che eh, possiamo semplicemente verificare se il peso, cioè se ho solo una posizione terminale, posso calcolare il peso del cammino, inventiamoci una procedura che ce lo calcoli, peso, cammino, parziale, e poi se peso fosse maggiore del peso max che conosco, dis.peso max, allora aggiorno il massimo. Dis.peso max sarà uguale peso e dis.cammino eh, max ci devo copiare la soluzione parziale attuale. Ricordiamoci, dobbiamo clonare la lista e non semplicemente copiare un riferimento. Eh, quindi uguale new ArrayList, copiandoci dentro la parziale. E abbiamo salvato la soluzione migliore. Ci rimarrà da fare questo metodo peso cammino, che è poi è molto semplice, nel senso che per ogni vertice dovrà sommare semplicemente il peso degli archi, e va bene. Quindi avrò il vertice precedente e poi tutti quelli successivi, quindi posso fare, conviene probabilmente fare un'iterazione usando un ciclo, for i uguale 1, quindi parto dal secondo vertice perché devo fare il, pe il peso dell'arco da quello precedente a lui, i minore di parziale size i più più tabl peso uguale 0 e quindi dovrò calcolare il int, int devo calcolare il peso dell'arco che va da i-1 a i eh, e quindi calcolare il peso dell'arco l'ho già fatto prima andiamo a prendere come si fa questo Opla. quindi semplicemente dovrò fare un double eh, P diciamo il peso di quest'ultimo arco è il peso dell'arco relativo all'arco che va da chi a chi va da parziale.get di meno 1 e ovviamente alla prima iterazione quando i vale 1 sto prendendo get di 0, cioè il vertice di partenza, fino a parziale.get di i. Quindi una volta che ho questo peso dell'ultimo arco, peso sì, verrà incrementato di p. E alla fine ritorno peso. Questo non è il massimo dell'efficienza, questa cosa qua, perché vado a interrogare più volte il grafo, potrei farlo anche in modo incrementale, man mano che aggiungo un grafo, un arco, eh, calcolo il suo peso, però, diciamo così, per il momento mh, costruiamo qualcosa di funzionale, poi se ci accorgessimo che questa funzione diventa critica per l'efficienza, la andremo a sistemare, ma ricordiamoci che viene chiamata solamente nel caso terminale, quindi molto, molto raramente. Il caso principale è quello della ricorsione vera e propria. Allora, qui abbiamo sistemato quello che dovrebbe essere il caso terminale, Passiamo al caso normale. Beh, il caso normale è abbastanza semplice perché basta andare a visitare, dato un vertice, visitare tutti i suoi adiacenti. Quindi, gli adiacenti di chi? Beh, del vertice finale, dell'ultimo vertice della mia stringa, della soluzione parziale attuale. Quindi vado a visitare eh, list di string vicini, Semplicemente prendendo i graph, neighbor list su questo grafo del vertice ultimo a cui sono arrivato, quindi parziale.get di livello meno 1. Mm, attenzione livello meno 1 perché, chiaramente, qua quando livello è uguale a 1, devo prendere il vertice di 0 quando il livello è uguale a 2 avrò posizione 0, posizione 1, e quella le adiacenti dell'elemento in posizione 1, della soluzione parziale e così via. E quindi eh, qua prendo l'ultimo vertice che ho, quello in posizione di livello meno 1, cioè size meno 1 della, della, della list e ne calcolo i vicini. Su questi vicini dovrò... Eh, scendere ricorsivamente su tutti quelli che non sono ancora stati presi nella soluzione parziale corrente. Quindi iter sui vicini, for string v, due punti vicini, iter su tutti i vicini e mi chiedo se il vicino non è ancora stato preso nella soluzione parziale. Not parziale contains v, quindi se questo V non è ancora preso nella soluzione parziale lo devo aggiungere. Lo devo aggiungere, allora faccio ricorsione, eh, parziale.add di V, scendo ricorsivamente, search, parziale, livello più 1, n, e ovviamente backtracking, parziale.remove parziale .size-1 questo oramai abbiamo aggiunto un elemento e poi subito dopo dopo aver testato, cioè ricorsivamente se questo elemento mi ha portato al massimo lo rimuovo eh, sarà possibile ovviamente che questo ciclo non porti a nulla no, nel senso che se a un certo punto arrivo a certi vertici i cui adiacenti sono già stati tutti presi e può darsi che io eh, non riesca a proseguire con la ricorsione e quindi non riesca ad arrivare al livello n, ma questo non è un problema, semplicemente la ricorsione si interrompe prima senza fare chiamate eh, successive, quindi può darsi che si interrompa prima di raggiungere gli n, gli n livelli. Se invece vado avanti e raggiungo gli n livelli, prima o poi troverò la condizione di terminazione che, ehm, che ho dimenticato di scrivere return questo sarebbe molto grave, è molto grave perché senza questo return lui calcolerebbe il peso massimo e poi andrebbe avanti a, a cercare i suoi figli successivamente, eh? andrebbe ancora avanti a cercare dei percorsi anche più lunghi di n e ovviamente se è maggiore di n più 1 non, non capita nella condizione di terminazione quindi va a espandere tutti i possibili percorsi del grafo di qualunque lunghezza eh, che ovviamente non è quello che ci serve, quindi ricordiamoci questo. Ok, ehm, a occhio poi eh, chiaramente eh, potrebbero esserci dei bachi che cercheremo di risolvere. La parte di ricorsione è fatta, nel senso che abbiamo la eh, discesa ricorsiva, la ricerca dei vicini. Quindi delle soluzioni candidate possibili, che sono queste tre righe essenzialmente. La discesa ricorsiva, il backtracking, il caso terminale. Eh, ci rimane semplicemente l'avvio della ricorsione, quindi una funzione public. Eh, void cerca un eh, po' più che void facciamo restituire pardon, lo, ci pensiamo dopo cosa fare restituire eh, cerca eh, cammino che riceve come parametro n perché n è definito dall'utente tramite il controller cerca cammino dovrà predefinire tutte le variabili che vengono usate all'interno della ricorsione vera e propria e poi lanciare la prima iterazione della ricorsione allora le due variabili sono ovviamente il cammino max che inizialmente non è noto quindi lo metto null dis.peso max lo posso mettere a zero quindi per ora non conosco nessun cammino e quindi non ho nessun peso già noto finora Ehm e poi inserirò una soluzione parziale, quindi list di string, string parziale uguale new array list di string. A questo punto dovrei avere tutto per poter fare partire la, la ricerca ricorsiva. Search di parziale, livello 1. Uh, no, N. il pezzo che ho dimenticato è il vertice di partenza quindi in realtà dovrò anche avere perché ho due parametri di ricerca quanto è lungo il cammino e qual è il vertice di partenza allora io creo questa list vuota ma la, la soluzione parziale deve già partire col primo elemento quindi sarà parziale.add di partenza Quindi cosa ho fatto qua? Ho inizializzato le due variabili che mi servono per tenere traccia del massimo. Eh, null l'ho inizializzato così il cammino, se per caso eh, al termine della ricorsione sarà ancora null, vuol dire che non sono riuscito a trovare manco un percorso di lunghezza n. E quindi vuol dire che non esiste nessuna soluzione, non esiste un percorso. Se ne esiste almeno uno avrà un peso che è ovviamente maggiore di 0 e noi lo andiamo a memorizzare. Poi inizializzo la soluzione parziale, la prima chiamata è diverso dal solito perché di solito partivamo con una soluzione parziale vuota in questo caso la soluzione parziale in realtà deve già contenere il primo vertice quindi l'ho ricevuto come parametro partenza e l'ho già aggiunto come primo elemento questo primo elemento non verrà mai tolto infatti parto già dal livello uguale 1 e non dal livello uguale a 0 fatto tutto questo lavoro eh contenga cicli nei vertici ripetuti, questa in realtà è la stessa cosa a dire contiene un ciclo, contiene un vertice, noi questo l'abbiamo verificato qui, che il vertice che stiamo per aggiungere non ci sia già e quindi non, non, non si crea un ciclo, Al termine, eh, dovrà stampare il cammino indicando i tipi di porzioni incontrati e il peso totale del cammino trovato, vabbè questo è facile perché a questo punto questi due valori, il, il tipi di porzioni incontrati e il peso totale del cammino li abbiamo proprio in queste due variabili, che sono cammino max e peso max. Quindi basterà che noi forniamo due getter per, questi due, eh, per queste due variabili al nostro, al nostro model e così il controller lo potrà chiamare facilmente. Quindi peso max, possiamo aggiungere getter e setter per, abbiamo detto, peso max, il getter e anche per cammino max un getter, così dall'esterno possono conoscere questi valori adesso li abbiamo messi qua non mi piace tanto li sposto sotto in fondo qua. ok, allora può darsi che funzioni, per verificarlo andiamo a prenderci il controller Food controller e eh, implementiamo la funzionalità di do cammino cerco il cammino in peso massimo allora in questo caso prima di avviare la ricorsione io devo prendere due informazioni, la porzione, e questo lo rubo da correlate perché esattamente devo fare la stessa cosa, andare a vedere qual è la porzione di partenza, e poi devo andare a prendere anche il numero n, quindi il valore n lo posso prendere con integer n, try n uguale integra.parseint pars int della stringa che ottengo da txt passi value get text get text e se questo va bene, l'n è l'n che mi serve altrimenti catch number format exception um, oops, exception txt result append text di uh, errore il valore è txtpass.getText non è un byte un numero intero non è un numero intero intero a capo chiuso tonda punto e virgola, return quindi esco dall'event handler se invece ho entrambi i valori quindi la porzione e e n potrò chiamare la procedura ricorsiva e quindi eh, chiamerò eh, model.cerca cammino partendo dalla porzione di partenza per numero di passi pari n e alla fine eh, potrò stampare eh, nel risultato se tutto va bene allora innanzitutto mi chiederò se model punto get cammino max diverso da null facciamo prima, se è uguale a null, mettiamo l'errore prima se non ho trovato nulla dirò sommessamente che non esiste un cammino minimo cammino cammino massimo, non, è stato, non ho trovato un cammino di lunghezza n e mi fermo qua non ho proprio trovato nessun cammino di lunghezza n che fosse non ciclico senza vertici ripetuti perché se ne avessi trovato almeno uno eh, mi sarà, ehm, dovrà essere risultato Quindi dovrà essere diciamo, al, al, eh, dovrà esistere almeno quel cammino indipendentemente dal suo peso poi, eh, mod come cammino max, e poi il passo successivo è quello, se c'è a questo punto il cammino c'è, quindi non è null, else, vado a eh, stamparlo, quindi txt result. Punto eh, cosa ho scritto? result. Append... Niente, ce la farò. punto Append text. Ho trovato un cammino di peso e qui posso scrivere il peso più model.get peso massimo più la capo finale e poi a questo punto for string vertice uguale model.get cammino max che so che non è nullo non uguale punti devo tirare per tutti gli elementi del cammino massimo semplicemente lo stamperò txt result punto append text eh, vertice più parrenne ok e questo dovrebbe stampare il risultato. Incrociamo le dita e verifichiamo se funziona. Allora partiamo da un grafo piccolo dei valori piccoli di n, per non farci del male, magari vi ho detto, partiamo da 10 calorie. Dove? Eccolo qua. Tipo di porzione, che ne so, can. Sappiamo che dei correlati passi, non so, 5. Trovato un cammino di peso 55, can, cap, table spoon, packet, spoon, individual packet. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementi come volevamo perché il cammino ha 5 archi e quindi 6 vertici. Eh, se io andassi avanti e volessi cercare un cammino di peso 8 lo trova. Stranamente è un peso inferiore, però non è detto perché magari non posso riusare il cammino precedente che aveva peso 55 perché devo riuscire ad andare avanti, magari di là non ce la facevo. Volevo provare un attimo a trovare un cammino anche di lunghezza 30, chissà se ce la fa, ecco, non ha trovato, non ha trovato un cammino di lunghezza n, di lunghezza n pari a 30, perché probabilmente questo, eh, noi sappiamo che questo grafo contiene 57 vertici, però ha solo 81 archi non è molto denso, quindi può darsi che un cammino eh, semplice, non, diciamo, non ciclico, di, di lunghezza 30 non esista. Tra l'altro eh, noi ci aspettavamo un qualcosa elevato a 30 come complessità, quindi un certo tempo di esecuzione, vediamo che in realtà la risposta è praticamente immediata, grazie proprio al fatto che il grafo è un grafo molto sparso, molto poco denso. Possiamo provare magari con un grafo più grande, vedere cosa succede, cioè, però lì sono 100, 400 vertici, prendiamo, prendiamo qualcosa di, di sempre can, vediamo cosa succede, cammino da 5, in questo caso cammino di per 54, cammino di 8 vertici, cammino di per 72, cammino di 15 vertici, e comincia già a richiedere ovviamente più tempo perché a questo punto il valore di n cresce e effettivamente è un grafo più denso, ha più informazione, ha più vertici e quindi la ricorsione sta cercando tra un numero maggiore di elementi. Però sembra, almeno per quanto ci pare di vedere, che, che stia trovando delle soluzioni eh, ragionevoli nel senso sia in termini di peso sia in termini di elementi. È chiaro che poi bisognerà andare a vedere, non escludo, non possiamo escludere che ci siano dei, dei problemi per cui il cammino magari non sia esattamente quello eh, ottimale, non sia quello, eh, potrebbe essere appunto per qualche piccolo baco, non, non escludo che ci possa esistere, però il grosso del codice dovrebbe essere corretto. Allora mentre questo sta provando a calcolare il cammino da 15, semplicemente ridiamo un'occhiata al codice che abbiamo scritto e come, come, come molto spesso succede la ricorsione eh, può essere magari diciamo così, un po' ardua, un po' complessa da comprendere ma poi è abbastanza eh, breve da scrivere, no? perché come abbiamo visto la procedura ricorsiva è questa questa è la parte di codice che è deciso il caso terminale che si appoggia su questa banale funzione di calcolo del peso questa è la parte di codice che si appoggia sulla, eh, sul caso ricorsivo dove anche qua il grosso del lavoro lo fa il jgraph-t che mi va a prendere i vicini io devo semplicemente evitare di prendere più volte lo stesso vicino e poi ho sempre il solito codice ricorsione, cioè aggiunta ricorsione e backtracking e poi ci sono queste quattro righe che sono essenzialmente l'avvio della ricorsione stessa e quindi inizializza queste variabili che mi servono per il calcolo del massimo e la soluzione parziale in modo adeguato alla prima iterazione della ricorsione stessa eh, questo signore qua nel frattempo mentre chiacchieravamo ha trovato un cammino di peso 90 lungo 15 archi, quindi parte da Ken e va avanti, come si vede ovviamente nessun elemento è ripetuto eh, e, e quindi il cammino è effettivamente lungo 15 archi e quindi toccherà 16, 16 vertici diversi perché è un cammino non chiuso quindi non torna al, al vertice di partenza eh, e ha un peso che eh, l'algoritmo ricorsivo ha calcolato come pari a 90 che è il valore massimo. Quindi questo poco codice è in grado di risolvere il punto 2 dell'esercizio stampando appunto sia il cammino, eh, cioè i, i tipi di porzione incontrati e il, tot, il peso totale, L abbiamo stampato entrambe le informazioni e il tipo di cammino che abbiamo calcolato è esattamente compatibile con quanto è stato richiesto al punto B. Quindi con questo, con queste poche righe di ricorsione, abbiamo concluso anche il punto 2 di questo esercizio. E con questo concludiamo l'intero esercizio e concludiamo anche l'intero corso. Ci rivediamo all'esame. Grazie, arrivederci.